Ma figurati se una pianta grassa mi ammazzerebbe, una tartaruga, cosa mi farebbe una tartaruga? Eh, ragazzi, che posso dire, ho preso anche tutte le casse, quelle che non ho preso, le ho prese e prendo adesso Povero Gresh Donna 30 casse ne ho preso Poverito Quanta penalità qui E muoviti che poi prendo Dai, corri su un altro video altro video gameplay gameplay signori e signore gnocchi e gnocchi di bambù rane e ragni in uno stagno oggi stiamo per fare un altro gameplay su crash Bandico e allora direi di iniziare dai apri un livello a caso facciamo questo dai Rolling Stones yay io sono un po' rock and roll ragazzi facciamo il livello del Rolling Stone oh la pianta Okay. cerchiamo di prendere no <ride> ma anche no facciamo la prova a tempo mm -hmm. ma anche no prima si è mai studiati il livello poi magari. no ma che beh questo mi sembra semplicissimo cioè sarei già morto lì? <ride> esatto vabbè ragazzi ma figurati se una pianta grassa mi ammazzerebbe una tartaruga cosa mi farebbe una tartaruga? opla ragazzi sto andando <ride> Ho oh, visto cosa fare un'altra vita. In 5 secondi poco sopportando una pianta del No, ho capito. Ma in questo <ride> gioco è un po' un gioco. Ma ma ancora, <ride> ma basta. Eh, <ride> pensavo di fare la figa, eh. Oddio, <ride> la maschera <ride> la voglio. Dici che è rischioso? Parecchio. <ride> oh. No, bene, bene, bene, bene. Ragazzi, io e le cassette NT. Oh, ragazzi, esatto. ho anche preso la vita. Oh, ragazzi. <ride> oi vogliamo parlarne? Gaming di livello Altissimo livello Qua c'è già la Naughty Dog che è già qua per contattarmi The Last of Us Allora Ah ma questo l'ha sempre fatto la Naughty Dog o è il nuovo studio che si è comprato Crash? Cioè becario Ah mi sa che non l'ha fatto la Naughty Dog Perché il gioco originale l'aveva fatto la Naughty Dog Oh andiamo a trovare la gnocca di bambù Sapete che sempre si chiamava Rola? Come si chiama Rola? Comunque questa tipa qua l'avevano disegnata in realtà molto in modo molto più sexy originariamente, no? Però quelli della Naughty Dog ha detto che erano troppo sexy e allora l'hanno dovuta rifare e poi l'hanno sostituita dal 2 con la sorella di Crash Bannico Che però è sto personaggio odioso che si chiama COCO! Ah ma l'hanno cambiata Ah, ma l'hanno fatta ancora meno sexy in questo Sì In questo rimaneva così a tirarsela L'abbè visto l'originale? Sì, sì l'avevo visto Ma come mai l'hanno tolto? Un peccato Vabbè, oh, ragazzi Ah, vabbè, non così mai. proprio un attimo non mi serviva Mi crollano. Vabbè, ragazzi, sto andando bene Ah, l'ho finito mm, sì. Eh, se... sì Sì, sì, sì Ragazzi, che posso dire? Ho preso anche tutte le casse, quelle che non ho preso le ho prese prendo adesso Povero Gresh Madonna 30 oh, casse non ho preso poverino. Vogliamo fare un altro livello o finisce così? Dai facciamo un altro Quale vuoi fare? Ah fai questo che è divertente col masso che ti segue Adesso Yari vediamo se riesce anche lui a fare un livello Vediamo, già facciamo Svantaggiati No però fai la prova a tempo No, magari no <ride> Ma la facciamo dopo con un altro video Ok, sono abbastanza preparato Non so perché questo mi ricorda sempre Indiana Jones <ride> okay, Questa è una vita che non ci fa male però è molto più, cioè è veramente più difficile l'isola dopo rispetto a questo. la cosa che mi piace però di, di questo gioco è che comunque la difficoltà è molto graduale cioè inizi con livelli più facili e poi mano a mano si no, ma invece questo livello è difficile sai cosa mi è venuto in mente? Il prossimo checkpoint, io faccio il salto e tu fai le frecce ok, proviamo a fare in due con una mano perché quanto okay. quanta penalità qui e muoviti che poi Vai corri! ma mi sa che sei arrivato a fine livello no mi sa eh, di no ah si sì, probabilmente si sì. vabbè ah, oh stata stata ragazzi proprio per non fare è a due è easy bene ragazzi finisce qui questo altro video gameplay bravo Abbiamo fatto due belli livelli. Due bei livelli facili. Possiamo <ride> fare anche il livello 1, così facciamo vedere la nostra bravura. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Seba e Iari Ciao. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.